Buongiorno a tutti ragazzi, siamo qui io e Sasha e in questo caso il video di oggi sarà un video nuovo eh, una rubrica nuova, una playlist nuova che abbiamo pensato proprio io e Sasha negli ultimi mesi eh, questa rubrica tratterà di titoli azionari. ve l'abbiamo già anticipata nelle trading room passate o comunque nei momenti live e quindi oggi si parte con questa nuova rubrica io saluto il mio compagno di viaggio di questa rubrica ciao, ciao. Sasha Ciao Ardu, grazie. Eh, sì, niente, abbiamo pensato questa rubrica per, insomma, anche per dare un po' uno spunto operativo a quelle che sono le azioni, perché finora le abbiamo sempre viste più da un punto di vista magari teorico, invece con questa playlist insomma, vogliamo andare a vedere un po' più dal punto di vista dell'operatività e, e probabilmente infatti faremo anche qualche, insomma, anzi sicuramente faremo vedere anche qualche operazione proprio insomma, reale, faremo vedere quella che può essere la nostra operatività. Direi proprio di sì, sì. Sasha. Infatti, eh, beh, tu nel canale ormai è da un paio d'anni che ci stai spiegando, no? Eh, sì. alcune, alcune cose della... come una lettura più macroeconomica. Voi sapete esatto. che tu nel canale, bene o male, facciamo più che altro sempre una lettura grafica, eh, però sappiamo che è importante anche sapere alcune, alcune nozioni, eh, chiaramente. Eh, spesso le abbiamo un po' inserite nell'ambito forex per certe cose mentre nell'ambito azionario per certe altre tante volte tu hai parlato nei, nei vari video che abbiamo fatto di alcuni titoli eh, sì. andando a fare un'analisi molto come dire omnicomprensiva di quello che era sia la price action che eh, la macro, i dati macroeconomici e come dicevi infatti questa volta abbiamo preso abbiamo pizzicato, abbiamo fatto un po' di picking del del nostro della nostra lista del mercato italiano principalmente sarà questo che andiamo di più a su cui andiamo più a focalizzarci e i titoli che abbiamo preso questa questa settimana perché ogni settimana avremo qualcosa e su cui ci concentreremo la settimana prossima in ottica più operativa come giustamente tu hai ben detto perché così sarà sono Atlantia Exor Fineco e Prismian quindi quattro titoli italiani noi ripeto ci concentreremo no Sasha principalmente su questi, io tra l'altro negli anni passati qualcosa ho fatto anche sul mercato italiano, avevo eh, il servizio Stock Insider dal sito Forex, quindi non è che sono nuovo nel mercato azionario, mi sono sempre più concentrato sul mercato delle valute, però eh, visto che ci sei tu che vogliamo partire con questa cosa, sicuramente sarà molto interessante andare a fare dei trade anche su questi, sì. su questi mercati, su questi titoli azionari italiani principalmente, perché essendo noi italiani riusciamo anche a capirli meglio probabilmente, no? Esatto, esatto. No? Eh... Sì, perché sarà, sarà più facile nel senso leggere tra le righe, nel senso che magari una società straniera di un altro paese o di un altro continente addirittura, è vero che si possono trovare comunque tutti i dati, le informazioni, si trovano i bilanci e tutto, però comunque anche per quanto si possa sapere bene l'inglese, per esempio leggere un bilancio in italiano è meglio, per esempio, anche se noi ci concentreremo ovviamente prevalentemente sul, sugli aspetti operativi della price action, chiaramente, però ogni tanto faremo anche qualche riferimento a quello che è il bilancio per esempio qualche indicazione anche per il lungo termine ipoteticamente e insomma su quello si può avere certezza maggiore se si va sull'italiano invece mm. su, sull'estero chiaramente più, può essere più difficile questo, da questo punto di vista sì poi un'altra cosa che mi viene in mente è la volatilità e le regole anche un po' più del mercato italiano insomma sappiamo che mm. eccessi troppo grandi di, di rialzi e di ribasso spesso il mercato italiano un po' li, li attutisce eh, o comunque la volatilità è minore rispetto magari a un mercato azionario americano soprattutto alcuni titoli che possono magari veramente perdere o guadagnare il 20% già in apertura certo. no, per carità può succedere anche sul mercato italiano quel, quel titolo che per determinate condizioni fa magari apre a, con un gap del più 7, più 8 però è sempre diverso da un più 20 o un meno 20 o cose di questo tipo. Esatto. e Quindi noi, anche per questo, insomma, abbiamo voluto concentrare questa nuova rubrica, principalmente concentrarci principalmente sul mercato, diciamo nostro, il mercato italiano. Quindi daremo anche un occhio, magari in realtà, all'indice italiano ogni tanto, però saremo più concentrati proprio sulle singole aziende, perché abbiamo visto, tra l'altro, che. Con le nostre strategie, Da prima la FTV, io ti dico, Sasha Lamba, tu lo sai, la FTV l'ho fatta nascere proprio dal, sul mercato azionario italiano sì. e europeo, questo era, è partito tutto da lì, poi si è traslata nel Forex, mh, perché funziona molto bene, ci sono dei trend eh, spesso esplosivi, no? Eh, magari in realtà nel mercato Forex ci sono dei trend che a volte durano anche molto di più, se guardiamo da un punto di vista certo. magari pluriannuale però nel mercato diciamo, delle azioni ha un'esplosività maggiore no? e quindi spesso l'FTV sull'esplosività va a essere va bene. Va bene. infatti nei titoli che vediamo oggi vedremo tre in particolare che sono Exor, Fineco e Prismian che hanno dei trend insomma di tutto rispetto assolutamente, da cosa partiamo Sasha? Da Io partiamo? partirei da Atlantia se sei d'accordo sì, ce l'ho qui, perfetto. Perfetto, che... e poi andrei a ruota, se sei d'accordo. Dai, allora facciamo una cosa, facciamo una cosa, andiamo a eh, condividere il monitor. Quindi... Eh... Facciamo così, potremmo fare così, però se serve possiamo anche fare così, Sasha o addirittura così. Quindi okay. non abbiamo nessun problema. Io direi di partire perfetto. intanto... E facciamo così eh, sì. visto che prima di guardare il grafico volevo sapere da te che sei un po' più esperto su questo io no e tu, tra l'altro ti sei anche approfondito un po no la cosa ieri sera o stamattina sì sì sì sì sì, sì. Hai dato sì ho guardato io... Ho... allora no. io ho guardato un pochino Atlantia ovviamente dal punto di vista del bilancio ho fatto qualche piccola analisi e il risultato è che questo è un titolo che secondo me può essere molto interessante per il breve termine come adesso andremo a vedere Mentre invece lo reputo non troppo interessante per quanto riguarda il lungo termine, nel senso che io non, non ci andrei sul lungo termine perché presenta una situazione di bilancio che non è ottimale secondo me. Certo, e... allora aspetta un attimo, facciamo sì. una premessa così a chi ci ascolta: lungo termine, tu che cosa più o meno. Vai a indicare con lungo termine. Io per lungo termine intendo superiore all'anno, sicuramente. Finito. Quindi anche 3-5 anni, 10 anni. Esatto. Perfetto. Invece per il breve termine intendo la classica operatività che facciamo noi, quindi da qualche giorno a qualche settimana, poi per carità può esserci il trade che dura anche un mese o due, medio termine invece intendo tra i 6 mesi e un anno. Perfetto. So allora, sì, la, la, la pensiamo nello stesso modo, ma io te l'ho fatta tirare fuori questa cosa, non perché <ride> non sapevo che tu ragionavi come me, ma più che altro per spiegare a chi ti ascolta che <ride> certo, manca le tecnologie, perché in effetti l'operatività, se ci sarà, che faremo e vi faremo vedere qui, sarà più che altro concentrata sul breve termine. Quindi, come diceva Sasha, esatto. qualche giorno, quando l'operazione Maria esplode e vogliamo incassare, un, capitalizzare un movimento veloce, o comunque anche qualche settimana, potrebbe succedere anche un po' di più, qualora fosse un po' di più, probabilmente non sarà perché teniamo una posizione tanto in perdita, perché non ci piace, no. ma perché magari la posizione sta guadagnando e ha ancora margini certo. di guadagno, no? Assolutamente, tipo, sì sì sì. E, tipo ricordo Ardu un'operazione sull'euro dollaro che è durata tantissimi mesi, <ride> che era proprio <ride> in quest'ottica. E... Comunque, quello che volevo dire anche è che un titolo come Atlantia, no? adesso andremo a vedere nell'analisi i livelli importanti e tutto, però, eh, come dicevamo anche prima, Ardu, eh, un livello importante è sicuramente zona 20. Zona 20, sì. sì, zona sì. 20. E una cosa interessante da fare è che una, per un investitore, un trader, potrebbe anche eh, dire, ok, voglio avere a che fare con questo titolo per sei mesi, però anziché comprare, dimenticarselo, sperare che vada a 20 e poi andare a vedere dopo sei mesi, nel senso si può anche fare un discorso di un'operatività più stile la nostra e quindi eh, puntare sì a zona 20, ma guardando i segnali, guardando vivendo. la struttura, vivendo esatto e magari arrivandoci anche con tre trade per esempio, non con un trade magari no? in sei mesi, magari due o tre trade sul tipo e così da limitare i rischi, così da limitare anche situazioni emotive che potrebbero anche poi essere controproducenti. Ma guarda sai che io sono non voglio dire contro però non sono favorevole a eh, diciamo no? a holdare, sì, sì, sì, sì, lo so. holdare, come non mi piace holdare le azioni, non mi piace il dare il forex, non mi piace il dare una possibile criptovaluta, non è il mio. Eh, a me piace eh, prendere il momento, eh, diciamo, speculare, eh, sembra una parola brutta, ma non lo è, è che a volte viene vista un po' in modo dispregiativo, ma speculare sul movimento rapido e veloce, visto che Tendenzialmente siamo capaci anche spesso ad intuire un po' quando il mercato certo. può farlo, è giusto certo. capitalizzare perché poi da qui a un anno, due, tre, vai te, no? Magari anche la stessa Atlantia o qualsiasi altro titolo prende delle commesse, riesce ad avere degli accordi, eccetera, e magari una, una struttura molto negativa può trasformarsi in positiva e il prezzo ce lo dice in realtà poi, no? È esatto, anche i dati esatto. in realtà poi, però. È, un, è una cosa invece in questo caso, cioè se noi riusciamo a prendere il titolo Price eh, di Atlantia e lo prendiamo messo in maniera buona, eh, voglio dire abbiamo la possibilità di eh, magari anche solo in due settimane di fare un bel movimento. No? Sì, sì, guarda, io sono d'accordo al 100%. E quindi sì, sì, sì, sottoscrivo. Cosa dici? Lo guardiamo da un punto di vista tecnico? sì, sì, mm. sì sono d'accordo. Ma guarda, io mi sono inserito perché per l'operatività con le azioni direi che sarà molto, molto utilizzata la nostra FTV, eh, perché, sì. ripeto, è nata lì eh, ormai tanti anni fa, quasi dieci anni fa, e, e, ed è so che, insomma, su quella mi posso fidare, ci si può fidare. Eh, io ho visto che c'è questa FTV, diciamo che poi ovviamente viene contestualizzata con la struttura, su grafico settimanale e che mi piace particolarmente perché arriva, come si nota, ovviamente ho messo la media perché in questo caso così abbiamo più una eh, chiara eh, situazione di trend e di quelle che possono essere le FTV che si vengono a creare certo. e ehm, come si può notare abbiamo una costruzione di un bel trend cioè seppur eh, con i suoi ribassi e seppur arriviamo, perché poi tu quello che vedi in effetti dai dati nel lungo termine, eh, in effetti poi sul grafico si nota, no? c'è ancora sì. una tendenza ribassista in realtà, no? Sì, Però sì, sì. Nel, breve, nel breve ci potrebbe essere una situazione di esplosività del titolo, perché il titolo ha fatto questo movimento eh, di questo tipo, qui ha fatto un nuovo minimo, è ripartito aumentando la volatilità e, eh, guardiamo un po', con un movimento addirittura su, sulla parte di chiusura no, precedente, a me piace sempre... Guardare le chiusure. Ah, premetto che mh, noi in questo momento siamo praticamente a metà sessione di venerdì, quindi ovviamente il weekly dovrà concludersi, però si tratta di qualche ora e un weekly sì. con questo tipo di, quindi eh, tra 4-5 ore finisce no, la, la sessione, eh, voglio dire difficilmente cambierà ma comunque sì. noi vi terremo aggiornati sabato, pro eh, sabato prossimo perché se nel momento adesso vi diremo come lo, lo, lavoreremo se avremmo fatto qualcosa sul titolo eh, ve lo diremo se non ci saranno più le condizioni bravissimo. allora non si farà nulla insomma. però ecco io volevo partire da questo weekly e poi andando sul daily la cosa secondo me interessante potrebbe essere quella di una continuazione rialzista quindi diciamo che questo titolo, a meno che subito non esploda in maniera enorme, si potrebbe anche seguire più di una settimana, cioè nelle prossime una, due, tre anche settimane, sì. dipende, dipende se sì. esploderà o meno. Però guarda, io vedo, vedo un, una bella costruzione, ovviamente questo è un daily, quindi è un weekly con più candele, sì. la costruzione di una bella tendenza al di là adesso della media mobile, perché poi qua potremmo anche toglierla, ma vedete come è molto molto interessante con degli swing quasi perfetti ogni volta che fa un movimento e adesso qua ci si potrebbe aspettare un ulteriore movimento per poi cercare magari un trigger, una dinamica di sì. conferma dove se ci sarà noi durante la settimana beh, ve lo diremo, ripeto, sabato noi io e Sasha faremo questo trade abbiamo dedicato un conto apposta per questo dove faremo, se ci saranno, le opportunità dei trade dove prenderemo comunque dei rischi medio-piccoli, quindi magari 2, 3, 4, 500 euro eh, di rischio, non di esposizione. Vuol dire che ci sarà un'esposizione che probabilmente va tra i 2 e i 10.000 euro di esposizione reale sul mercato, quindi insomma un però per farvi capire un po' che con un modello del rischio di questo tipo e eh, dei buoni trade, magari a fine anno si possono fare anche dei buoni risultati eh, tradando tranquillamente tra weekly e daily, come facciamo poi sul forex, non Sasha? Cioè, esatto, abbiamo... esatto, esatto. Quindi io farei eh. così, Sasha, qui. Cioè, aspetterei... Sì, sì, sono, sono completamente d'accordo. Tra l'altro eh, ti chiederei se puoi rimettere un attimo il weekly, per favore. Vai. Grazie. E, ecco, praticamente il weekly, se noi, eh, se dovesse chiudere così la struttura, probabilmente... E chiuderà così probabilmente sì. il t7 corrisponderà proprio con quel livello che abbiamo individuato il t7 di questo esatto ah. di quella candela lì corrisponderà con il livello che abbiamo indicato prima e quindi sarebbe interessante nelle magari ci va in qualche mese chiaramente eh, o in... certo. eh, sì sì però sarebbe interessante perché potremmo seguire poi gli swing sul daily e fare come dicevamo prima quindi noi accompagnare il mercato finché le condizioni saranno adeguate per arrivare al livello eh sì. 19.85 è il T6 e 20.60 è il T7. Questa è la zona... Sì, sì, sì, esatto. esatto. Quindi tra T6 e T7. Eh e quindi, insomma, secondo me è molto interessante questa cosa. Eh sì. Questo non l'avevo visto e adesso me lo vado anche a configurare con, eh, con, con, con, con, con... Così, così mi va anche sul daily. Perfetto. Eccolo qua. Sì diventerebbe un possibile buon trade ovviamente come dicevi tu può essere che cioè per esempio facciamo un esempio se dovesse succedere che il mercato magari fa questo e poi magari ci dà un qualcosa dove vogliamo entrare esatto eh, cioè, potrebbe essere che noi nell'ottica di trading magari usciamo a 19 per poi magari esatto. un ulteriore swing rientrare per andare qui cioè sì, il perché... trading sarà un trading non sarà esatto perché swinga spesso comunque quindi secondo me cioè eh sì. è saggio fare così e non andare a prendersi tutti i ribassi che insomma, dato che sappiamo che tendenzialmente il mercato è arrivato a certi livelli è molto probabile che ritracci ovviamente non abbiamo mai la certezza però è molto probabile che ritracci e quindi ha senso secondo me insomma, fare esattamente così sì, diciamo che sì, sono d'accordo quindi molto interessante io lo seguirò, lo seguiremo insieme Sascha, durante la settimana sì. noi ci sentiremo sì sì, e... sì assolutamente Valuteremo, poi può essere che sabato prossimo ci si veda e non abbiamo fatto nessun trade, eh? cioè, come magari la sono... prossima settimana crolla completamente ah, e, e fallisce. Sì, sì. Diciamo che queste come potrebbe essere, potrebbe che, che magari abbiamo un trade che viene in so, un, trader, un trading su uh, intesa e non abbiamo trattato oggi. Noi oggi abbiamo trattato certo. quelle quattro che a nostro avviso sono le più calde nel breve. Succede esatto. una situazione che magari non è detto, è ovvio che queste saranno quelle che noi no, teniamo più esatto. eh, ma... da... Vicino. Tra l'altro, nelle ultime settimane, Sasha, eh, ho, fatto un po', ho dato un occhio alle varie eh, dinamiche, eccetera, e già se, se, se avessimo iniziato la rubrica un mese fa sarebbero già nate no, delle belle trade. Certo. Però, vabbè ci saranno sicuramente... Sì, sì, sì, ma tutto l'anno ci saranno sicuramente un sacco di occasioni... Interessanti, Poi occasioni che faremo, occasioni che non faremo, ci saranno profitti, perdite, ci sarà tutto E poi una, una cosa che bisogna dire, noi adesso qua tiriamo fuori quattro azioni che in realtà faremo long Però nell'ottica di trading potrebbe succedere che magari shortiamo anche qualcosa nel breve eh? Esatto, sì sì sì, può tranquillamente succedere Soprattutto nei momenti appunto in cui anche gli indici mostrano, hanno mostrato della debolezza Ci sta, ci sta Va bene Sasha, allora ascolta, intanto tiro via qui, tanto quella è la zona, anche se più pip, pip, pip, più pip meno alla fine si arriva là, Sì, o sì, tic sì. più tic meno se vogliamo essere più corretti. <ride> ascolta, andiamo su Exor? Andiamo su Exor, Io so Exor. è molto bella anche Exor. Eccola qua, mi piaceva moltissimo anche a me. Come ha messo ex oro a livello di dati, di bilanci? Allora, dati di bilancio sono buoni per quanto riguarda i debiti e anche per gli altri indicatori, non è male. Tra l'altro, ha un payout, ehm, non payout, un price earning è buono perché è a 8%, nel senso, non è un price earning alto. Quindi secondo me questo è un titolo che per chi è appassionato di, di, dell'holding, quindi di tenere a lungo termine, eccetera, secondo me è un titolo che si può valutare anche da questo punto di vista, anche se non è la nostra operatività. E, e chiaramente se va bene per il lungo termine, vuol dire che va benissimo anche per il breve, ovviamente. Assolutamente. Quindi assolutamente. Valutazione, valutazione positiva per quanto riguarda il bilancio. Mm -hmm. A me piaceva molto il trend che aveva, è il trend non, è molto nego, non nego che qui è assolutamente importante, secondo me, seguire il daily perché perché eh, questa struttura potrebbe anche sul week, a mio avviso, portare anche a un ulteriore movimento al ribasso recuperato. E ancora meglio quello che mi hai detto tu adesso, perché in effetti se i fondamentali ci sono, è possibile che magari ci siano riba ribassi di breve, anche violenti, ma che poi vengano, no? no ripresi quindi sì, al momento è buono e mi piace anche questo tic tac eh, dei prezzi questo ping pong dei prezzi massimo, sì, sì, minimo, massimo sì. minimo. sembra che, eh, che sembra proprio esserci cosa... una calamita lì sul livello <ride> infatti poi quest'area qua che è l'area 81,50 vedi, eh, 81,45 insomma quella zona lì corrisponde con questo livello infatti io diciamo che mi aspetterei di più nel caso in cui il mercato salga allora di andare a cercare il long di conferma, sì. sì, okay. sì, sì. quindi vogliamo vedere un daily in linea con il weekly, cioè, sarà questo esatto. poi che noi andiamo a fare principalmente, tranne rari casi, ma cioè tendenza weekly di un certo tipo, rivogliamo vedere una tendenza di un certo tipo, magari c'è già in questo caso, la rivogliamo vedere. Vedete che adesso c'è comunque questi massimi decrescenti. Anche se l'ultimo è un minimo che non ha fatto un ulteriore minimo più basso quindi questo già ci sta indicando la possibilità di un ritorno long sì. ovviamente deve essere confermato quindi ecco se dovesse esserci questa faccenda ovviamente è importante se invece dovesse fallire quindi venire giù ancora quindi lui nel daily farà così noi al momento staremo fermi a meno che durante la settimana sulla parte bassa non faccia un'estrema falsa rottura una sì allora a quel punto potremmo anche decidere, ci sentiremo io e Sasha uh, di essere operativi con magari un paracadute un po' ampio, ovviamente ci terremo sì. abbastanza ampi, quindi personalmente se entriamo, non so, con un controvalore di 5-6 mila euro su un titolo, eh, staremo non utilizzando la leva. Partiamo dal presupposto che magari potremmo fare il tutto con un conto da dai 20 ai 30 mila euro, quindi se usiamo nel titolo un controvalore di 5 mila, ma stiamo andando, abbiamo comunque, noi utilizzeremo i CFD, quindi avremo un margine, però sappiamo che il controvalore sarà, ma sai, qui 5, 3, 4, 7, 10 mila, difficilmente esatto. andiamo oltre, quindi stiamo sotto leva, rispetto al conto, e quindi ci teniamo circa così e uh, andiamo a lavorare su quello. Cosa significa? Sempre spiegazione a chi ci seguirà, se io, per esempio, non so, investo qui, eh, non so, un margine di 600 euro sul broker, significa molto probabilmente con un margine del 20% che starò lavorando con 3.000 euro di controvalore. Cioè 3.000 per 20, 600, il 20% di 3.000 è 600 euro, quindi il broker mi chiede 600. Io in realtà sto lavorando con 3.000, i guadagni sono sui 3.000 o le perdite. Quindi nel caso in cui... Entriamo, Exor fa il 10%, vuol dire che noi guadagneremo 300 euro. Perde, il tre, perde 300, staremo facendo un meno 10% nell'ottica nell del prezzo. no eh, Quindi noi cercheremo di avere anche una visione aperta da questo punto di vista. Insomma, siamo io faccio trading da tanti anni, ormai anche Sasha, insomma, è da qualche anno che ci segue, quindi ormai insomma, anche lui. Io eh, voglio dire, stiamo ovviamente sempre lavorando anche se è un'operatività interessante e, chiamiamola così, divertente di trading, quindi comunque un po' rischiosa, però avremo sempre dei rischi comunque gestiti, ecco, non andiamo dentro certo. con tutto il conto, addirittura con una leva incredibile. Staremo praticamente sempre sotto leva di base. Sì, sì, sì. Bello quindi, no, Sasha? È... Sì, interessante, molto interessante anche perché qui abbiamo praticamente, insomma, due possibili sviluppi che sono esattamente quelli che hai detto tu quindi o che adesso salga ancora ci dia delle conferme long di forza e che poi con una chiara dinamica anche sul daily ci possa dare diciamo l'input per entrare oppure che effettivamente continui a scendere e che poi ci dia un chiarissimo diciamo una chiarissima indicazione long mm -hmm. e, e tra l'altro nel caso in cui non dovesse darci una chiara indicazione long su quel livello, quel livello che hai segnato okay. potremmo anche comunque continuare a monitorare il titolo e per ah. esempio nel caso in cui ci fossero dinamiche più non fortissime, però magari che fanno partire un nuovo movimento, una nuova leg rialzista e poi magari entrare a un secondo ritracciamento. Certo. Quindi, insomma, avere poi una struttura che, perché secondo me dal weekly, dal bilancio e dal weekly, secondo me questo è un titolo che sul, cioè, salirà. Nel senso, certo. il discorso è capire quando salirà, quindi questa certo. sarà il nostro, diciamo, la nostra sfida. Certo, io volevo farti vedere anche questo, cioè eh, andare a prendere, beh, basta prendere questo, prendendo tutta la lag qui, nel caso in cui rompa questo al ribasso, potrebbe essere che vada a prendersi per esempio il 161,8, è questo minimo, è questa bari, fa un po' di spike sotto, comunque potrebbe anche ritornare qui, qualora tornasse qui e un, un weekly che ci confermasse, potremmo rimetterlo in lista per dei long, eh, vedremo sì. ripeto. Eh, sì, sì. Noi siamo qua e non è l'unico titolo, però sicuramente è un bel trend interessante. Ah sì, sì sì, molto interessante. Sì, comunque noi nel senso. Adesso vediamo chiaramente quattro titoli, però cioè non, non opereremo salvo rare eccezioni su, su tutti i titoli. Nel senso, noi andremo sì. su, su quello che sarà il mezzo. Uno due. Diciamo può essere anche che ne escono esatto. A volte succede. No? Può succedere esatto. che un paio ne escano però... Sì, sì, sì. ma ce lo, insegna, ce lo insegna anche il Forex, sul Forex, su ogni dieci analisi che faccio, poi di operazioni ne esce una. Tendenzialmente. Eh, infatti, eh. infatti eh, sì, sì. per noi è importante perché cerchiamo di filtrare un po' la qualità no, dell'azienda o comunque dell'asset dell esatto. da andare a nel breve termine. No? Sì, anche sì, perché sì. Eh, è vero che andiamo di qualità, però eh, dobbiamo anche essere consci del fatto che un trade magari in tre settimane ci danno, non so, un più dieci. Cioè, esatto. Quindi... Ma poi sai, Ardu, quel libro che mi avevi consigliato, che hai consigliato a tutti in realtà, eh, Market Wizard. Sì, sì, sì. Ecco, poi... lì per esempio, fantastico, eccolo lì. Eh, per esempio, io lì leggevo di un trader, adesso non mi ricordo chi fosse, eh, però diceva proprio che le performance sono date da pochi trade, no? Eh, sì. Nel senso che su uh, 20 trade magari che si fanno in un anno, 30 trade che si fanno in un anno, ovviamente dipende dall'anno, ci sono magari tre trade che fanno il grande della performance. E quindi lui spiegava quanto è importante la qualità, quanto è importante rimanere sempre in focus, anche perché chiaramente perdere una di quelle operazioni può compromettere il bilancio dell'anno, ovviamente. Quindi bisogna essere sempre, sempre molto focalizzati. Bravo, noi dobbiamo lavorare da imprenditori, siamo dei trader che non lavoriamo su 5 minuti e cerchiamo di fare esatto. un po' il biglia, esatto. ma cerchiamo di fare anche se magari dobbiamo stare dentro 3 giorni, ma se li facciamo fatti bene, quei 3 giorni possono pagarci un mese a volte, no? Quindi dobbiamo esatto. essere assolutamente esatto. e poi dobbiamo stare attenti anche al discorso della struttura, nel senso che la struttura ci dà una chiara indicazione, noi magari la leggiamo bene e tutto, però poi sbagliamo il timing e prendiamo il ritracciamento, per esempio e magari andiamo a perdere anziché, cioè, facendo pure l'analisi corretta, no? Che eh, è capitato onestamente, sì, sì. nel senso con massima trasparenza sì sì, assolutamente, assolutamente succede. Comunque noi cercheremo comunque di mantenere eh, una view come dire, sempre sul anche sul, sul profitto e la perdita più sul eh, come dire, sul, sul capitale sul nozionale, no? Cioè come dicevo prima eh, magari avere un margine di 600 euro però noi stiamo trattando 3000 euro quindi noi cerchiamo di lavorare su quello se sappiamo che XOR comunque è una buona azienda la vediamo sul grafico ha un ottimo trend ha dei buoni fondamentali anche nel medio periodo è ovvio che su quel trade a me non interessa dirvi o fare, eh, beh metto uno stop di X direttamente sotto il minore eccetera cioè addirittura Posso avere un'idea di dove mettere lo stop, di dove, di dove stoppare la posizione magari non metterlo nemmeno e vedere come si gestisce, perché comunque, ripeto, eh, magari con un conto da 30.000 euro vado dentro con un'operazione con 3.000 euro, potete ben capire che certo. eh, cioè, se il titolo fallisce si perdono 3.000 euro, ma sì, se XOR abbiamo... Ecco, abbiamo detto che magari può anche perdere un 15%, però tendenzialmente poi potrebbe, è più facile che lo recupera, al massimo sappiamo che il 15% su, su 450 euro siamo disposti a perderli, no sì, dove, vediamo, esatto. magari possiamo investire un po' meno o un po' di più se vediamo che in effetti quel 15% è magari su un livello talmente basso che possiamo anche decidere di investire qualcosa in più, cioè sarà tutta anche quella una... Sì, una sì. Diciamo che l'essere sì, sì, comunque sotto sottoleva, gestire il rischio in questo modo ci dà modo di avere una, discrezionali una discrezionalità totale. Ah certo, ma bisogna fare così sull'azionario. Io, anche operando nel breve, bene o male, ho sempre da, ho avuto questa, no, questo tipo di approccio ed è quello più, secondo me, più profittevole. Mm, sì, sì. Perché a volte oh, anche no. ci sono delle sparate recuperate, sai, l'azionario è un po' più... Poi noi comunque staremo sempre molto attenti all'uscita di dividendi e di trimestrali o a possibili ehm, come dire, operazioni di finanza straordinaria mi viene in mente, certo. in mente di capitale o, o spin off non lo so comunque, tutto. Eh, eh, dovremo comunque essere accorti su questo ma noi lo saremo e quindi ve lo diremo insomma se ci sì, sarà sì. qualcosa che... poi abbiamo Fineco e Prismian Quale? Esatto. ma io prenderei Fineco e poi Prismian se d'accordo bene allora aspetta che la trovo mm. dov'è? <ride> Allora, la cerco da qua perché l'avevo messa, però non la trovo. Allora, figli Eccola qua. Ah. Fineco è un'altra che, che mi piace parecchio. Molto, molto, molto, molto interessante. Sai che ti dico che forse è anche più pronta questa di Exor? Sì. Quindi potrebbe essere un po' più pronta. Dimmi, dimmi, un po' tu, dimmi un po' tu cosa hai visto. Allora. Anche Fineco, ho guardato ovviamente il bilancio come ho fatto con, eh, con Atalanta e con Exor, e anche Fineco è, Fineco è buona. Fineco è buona nel senso che eh, ha, trend, ha un trend utile ricavi, che secondo me è spettacolare a livello annuale, no? proprio spettacolare. È a posto con i debiti, nel senso che non ha debiti eccessivi. E mm. Ha buoni, anzi ottimi margini, opera margini operativo e margini di profitto, ottimi entrambi. Mm e Roe anche ottimo e non ha di payout ratio quindi non dà dividendi e reinveste in se stessa in sostanza e al payout, eh, il payout scusate, il payout ratio è zero e il price earning a 26,88 leggermente altino però insomma non, non ci darei troppo peso sinceramente perché è l'unico dato che potrebbe essere relativamente negativo quindi insomma la mia valutazione è ok sia per il breve che per il lungo termine ah bello infatti infatti. avevo eh, in mente, veramente infatti. spettacolare mm avevo in mente che questo fosse buono in generale, ha fatto tantissimi bellissimi trigger nostri eh, belle impostazioni, falsi minimi recuperi, pullback cioè eh, se vogliamo vedere la nostra operatività e la vogliamo vedere soprattutto nel trend long che c'è stato anche se c'era stata qualche impostazione short e buona ma probabilmente non l'avremmo neanche forse in questo caso non l'avrei neanche tradata invece i mm. long avrebbero dato tantissime eh, buone sì. opportunità io ti dico e ti dico la verità sull'azionario lo short deve essere cioè per me deve essere veramente super chiaro assolutamente nel senso che a me spaventa sempre cioè non spaventa però nel senso non mi piace mettermi short sull'azionario a meno che non sia proprio una situazione senso... eh, anche perché come dico sempre ehm, diciamo che il long sull'azionario ha un guadagno illimitato esatto. lo short sull'azionario no esatto esatto. A zero è zero. esatto esatto e non ci sono più niente che ti può comprare l'azione la può no, è, è, non sono d'accordo è ovvio che prima quando lo dicevo se ci saranno saranno ben eh, con degli stop in macchina perché si esatto, è un sì, sì, disastro sì. e lì, sì, lì sì, sì, si lì sì, diventa sì, sì. il sì, no, possono dare caso. possono dare anche belle soddisfazioni in short sì, sì, sì, però sì, devono sì, essere sì. molto sì, molto bene qualche anno fa, che avevo questo servizio, che si chiama Stock Insider, e facevo appunto il mercato italiano e il mercato eh, Euronext, quindi avevo tutte le, alcune aziende mm -hmm. del mercato europeo, e, e mi ricordo questo trade short su eh, Louis Vuitton Moe Hennessy, su LVMH, sì. e, e mi ricordo che è stato uno short super, perché c'era stata questa FTV. Bellissimo, tutto ben… Eh, il weekly era perfetto, il daily pure. Solo che è stata talmente così importante il movimento che penso sia andata a target. Ma un target anche importante: in tre giorni è andata a target. Eh. Quindi ci sono. No. È ovvio che lì devi mettere comunque degli stop, tra virgolette, stretti. Noi utilizzeremo, soprattutto per lo short, perché per il long, avete visto, utilizzeremo un modo diverso, ma per lo short. Molto probabilmente useremo uh, assolutamente Lo gli stock garantiti e quindi saremo tranquilli da quel punto di vista. Sì, quindi. sì, sì. Addirittura, in certi casi, se ci sarà la possibilità, possiamo anche usare dei certificati, vedremo. Comunque, non ci sono problemi, insomma. Comunque questo è bello, ha ah, un weekly bello, ha recuperato i minimi, eh, ha fatto un bel recupero dei 15, quindi ha fatto il pullback, è ritornato. La cosa che mi è piaciuta è che eh, la settimana scorsa, quella passata, rispetto a questa che si sta formando, ripeto, mancano, vedete, 5 ore alla chiusura della sessione weekly, quindi ormai eh, il, il gioco è quasi fatto, a meno che poi questa alle 5 non mi richiuda 15.15, ma lì, certo. lì ve lo diremo nell'evoluzione. Sì, sì. Eh, Sarà esatto. anche bello vedere magari come una dinamica fallisce, nel senso, anzi speriamo che ci siano dei casi così. <ride> assolutamente, sì, sì, E quindi però se dovesse chiudere così, assolutamente tiene molto bene quest'area dopo aver fatto il falso minimo. Quello che ci potremmo aspettare è eh, un pullback, no? un, uh, un ritorno, diciamo, una salita nuovamente, cioè il fatto che abbia fatto questa, stia facendo oggi questa candela nera magari rompa, quindi il classico game color, rompa la candela nera, faccia ancora, rialzo e poi crea magari lo swing. Ecco che ce la riporteremo anche nella settimana successiva. Quindi magari se sarà così, noi ve la citeremo e basta, non rifaremo tutta l'analisi perché è talmente fatta adesso, eh, certo. ma ve la citeremo, come per dire, sarà una di quelle azioni che metteremo nella lista eh, della settimana da seguire in maniera un po' più così, eh, da vicino, curiosa, approfondita. Quindi sì, diciamo che è molto bella, molto interessante e se ci sarà ancora una nuova, un nuovo long lo faremo insomma. Ovvio che vedi anche qui nel momento in cui per esempio può dare qualche spunto rialzista noi dobbiamo cercare di essere bravi a prendere quello che ci deve dare in quel momento no? perché una posizione rialzista che va in guadagno di un X non può diventare una perdita e non certo. può diventare... Quindi dovremmo sicuramente noi lì nel senso se avessimo ipoteticamente fatto quell'operazione sicuramente saremmo usciti infatti lì da quelle parti o qui, o qui in qualche sì, modo saremmo usciti secondo dopo me dopo, sì, dopo quella candela lì rossa insomma, che dà un'indicazione abbastanza negativa è facile che saremmo usciti poi nel senso se il mercato avesse fatto quella dinamica e poi fosse andato su e basta pazienza sì, pazienza però, bravo, eh, sì. noi comunque dobbiamo tutelare il capitale farlo sì. crescere ma tutelarlo, nel senso la parola d'ordine è tutelarlo comunque. Yes, yes, assolutamente sì. Prendiamo l'ultimo, Sasha, L'ultimo, Prismian. Prismian. Mm. Allora, Prismian SPA. Eccola qua, anche Però questo, un okay. gran, gran trend. Ah, no? Molto bella. Super sì, sì, trend. Sì. Che ne dici Super di questo? Cosa dicono i dati, Sasha? Allora, qui i dati dicono trend, utili e ricavi, non sono male prima del 2020, no? ma comunque anche se nel 2020 il trend si è un po' rotto, però poco importa perché c'è stata la pandemia, ci sono state tutte le situazioni che conosciamo, e ha chiuso comunque inutile nel 2020, quindi direi tutto sommato ok. Poi margini e eh, ROE, ok, eh, per chi non lo sapesse, ROE sarebbe return on equity, e mm -hmm. eh, per autreccio 44%, quindi dà dei dividendi al, agli azionisti, ovviamente io nel senso per fare giusto una piccola spiegazione, preferisco tendenzialmente le società, che non danno dividendi perché se uno non ha dividendi vuol che reinvesti in se stesso e quindi mi dà l'idea tendenzialmente è così che abbia più possibilità di avere poi dei trend long e insomma delle dinamiche positive da quel punto di vista è a posto con i debiti e ha un pressione un po' altino nel senso che è a 30 però nel senso Ripeto, sono titoli questi che hanno dei trend molto ben definiti, sono molto allungati, comunque tutto. Hanno delle buone prospettive di crescita, perché a livello di bilancio sono buoni e anche la price action ce lo dimostra, e quindi ci sta che ci siano dei, dei, dei price earning alti in questi casi. Non mm, ho capito, sì, sì, sì. Sì, in effetti siamo. Siamo sulla luna qui, cioè siamo siamo belli. sulla luna, sì, sì. E è facile che andremo Potimi. poi su Marte, poi su tutti gli altri pianeti del sistema solare, a livello ipotetico. <ride> no, beh, bello, poi forse è quello eh, che mi ha tenuto per ultimo, ma è probabilmente quello che anche a livello un, un tecnico, diciamo, sui livelli di swing, mi sembra quello anche eh, tra i migliori. Ripeto, mi piacciono tutti quelli che abbiamo preso però devo dire che mh, questo è veramente molto molto interessante. Eh sì, questo se dovesse darci una dinamica sul daily, su quel livello che è appena assegnato, 32-318, sarebbe veramente molto interessante. Questo magari potrebbe succedere tra due settimane, eh, per esempio. Però sì. nel senso noi comunque continueremo a osservarlo. Oppure è interessante anche se continuasse a salire, anzi meglio ancora se continuasse a salire, e poi desse un segnale in swing, sì, a me piace molto, per esempio, potrebbe essere la prima zona di long tra lunedì e martedì, mercoledì, sarebbe questa, credo, perché qui aveva fatto tre inside, vedi? Eh sì, sì. Tu hai fatto tre validate. inside, ah, aperto in gap, ecco, questa qui, per, ecco, per fare un po' di didattica a chi ci segue, mm, se avessimo già messo questo titolo in un paniere possibile di possibili acquisti eh, durante la settimana, questa potrebbe diventare una dinamica da seguire. Eh, ha fatto tre inside quindi a me piace il fatto che se lui brecca al rialzo per me può diventare un long no? Eh sì. un'entrata il problema eh sì. qui qual è? che eh, avrebbe aperto in gap vedi? da qui a qui se succede così noi difficilmente faremo quel trade non, non ci piace il gap nel senso aspettiamo che il gap o si chiuda o che non per forza si chiuda ma che dal gap ci dimostri che lo vuole tenere per fare un'ulteriore sparata al massimo quindi non si entrerà mai breakout sui gap perché anzi l'FTV. Io mi ricordo la prima versione della TV che lavorava sull'azionario diceva proprio, me la sono inventata io quindi me la ricordo bene. Diceva <ride> che se eh, diciamo la, il giorno dopo l'azienda apre in gap, la rottura, no? quindi la convalida del segnale, non c'è ancora. Capito? Quindi in questo caso eh, bisogna aspettare. Quindi il fatto che lui l'ha lui chiuso il gap subito lo stesso giorno perché ha fatto così, vedi. Lo ha chiuso qui con questo swing, ho fatto pam pam, però adesso lui è qua, ha fatto due inside, allora questa roba qui è interessante, potrebbe già rompere così, ovviamente adesso, ripeto, manca sempre qualche ora alla chiusura della sessione settimanale, certo. siamo venerdì quasi a mezzogiorno, anzi a mezzogiorno, è mezzogiorno in questo momento? È mezzogiorno e due. È mezzogiorno. Eh, potrebbe essere, no? questo è il classico eh, cambio colore, game color come dicono gli americani, cioè eh, movimento, candela bianca nera, sulla rottura della nera c'è il movimento ulteriore di rialzo soprattutto se sono inside spesso questa cosa comunque al di là di questo noi vedremo perché ci attiveremo se dovesse invece fare questo a me piacerebbe ancora di più a eh, quel sì. punto diciamo che il long è abbastanza facile eh, e il primo obiettivo è ovvio che adesso prendo il weekly si sì, andrebbe facciamo, facciamo però un po' di estensioni qua anche diventa la zona mh, questa facciamo così boom facciamo così ecco io direi sì, la zona che passa tra il T3 e il T4, eh, perché poi vabbè, si può anche andare più su, però sono terre inesplorate in questo momento, quindi sì, sì. io manterrei un po' questa view. Quindi se fa un, un input qui, diciamo che il primo punto di target potrebbe essere questo o la chiusura del gap qui, quindi la zona che adesso segno qui sul daily, faccio così, vediamo se... Sì, poi è facile che sul T3 comunque abbia poi dei ritracciamenti e ipoteticamente possiamo anche puntare lì il target e poi rientrare. Bravissimo. Tranquillamente. Infatti, infatti. Eh, quindi, sì, è quella. La cosa, se dovesse fare così, prima di target secondo me tendenzialmente, no? Potrebbe essere quella proprio... Zona. Sì, potrebbe essere questa qua, tra queste e queste. insomma, però lì sì. Eh, sì, più che la poste, sì. sì. Quindi, assolutamente, è interessantissimo veramente molto interessante. interessante ovviamente qui ecco eh, se si farà qualcosa poi si, è sempre, si valuterà sempre il rischio Che comunque noi vi diremo quanto andremo a eh, rischiare per esempio da questa zona al, vedete, al, T, al T3 è un movimento di circa il 3,5% che è assolutamente fattibile che nell'ottica appunto di prendere un rischio che invece probabilmente è più Uh, così aspettate uh, tac tac quindi un rischio di circa un 8-10% massimo diciamo di lasciargli spazio perché poi sotto di là io non starei di più sì. è ovvio che si va a fare un conto io uh, penso che su questo si possa tranquillamente con un, un bel trigger anche valutare un controvalore di entrata quindi nozionale anche maggiore dei tre 4.000 euro, andare leggermente più su eh, perché tanto voglio dire eh, un 10% su un'azienda messa bene così che ci dà un bel trigger con già un possibile punto dove se fallisce qua si può anche decidere di uscire prima insomma si va sempre un po' di valutazioni no? su questo. Sì sì, sì, sì, sì sì, secondo me questo è veramente molto molto interessante, ma sono tutti interessanti eh, questi titoli, mm -hmm. sono tutti molto interessanti e Ardo, qual è la tua preferita dal punto di vista di price action di questi quattro? Sai che forse ti dico questa? Questa? Sì, probabilmente questa, sì. Anche secondo me, anche, secondo me. anche Fineco mi piace molto, eh? Sì, sì. però questa eh, è leggermente meglio in effetti. Forse sembra più propensa a, veramente a, soprattutto negli ultimi due swing, a continuare. Però sì, anche Fineco in effetti ha una bella struttura di continuazione. Siamo tutte e quattro, come dicevi tu. Fineco e io metto al primo posto Prismian, vedo in effetti i possibili movimenti più rialzisti. Infatti non a caso abbiamo lasciato Prismian per ultima, abbiamo lasciato il pezzo forte <ride> per ultimo. Eh, è vero, è vero, assolutamente. Sì, diciamo che è meglio premiarla. Prismian è fare una cosa di questo tipo. Addirittura ti dico che quel T3 si potrebbe solamente valutare in ottica di eh, posizionamento di stop a break even per vedere se va magari un pelo più su e spara verso i massimi, allora sui massimi magari fa un fake, si chiude e sì, si capta perché... un movimento maggiore. Sì, sì, anche perché vedevo che comunque ha movimenti molto direzionali, no? Nel senso, sì. questo trend. Quindi... Per esempio lì ha fatto, mh, quando è partito l'ultimo swing, il terzo swing a partire dal, da adesso, quindi 1, 2. 1, 2, Esatto, tre. quello lì, No, eh, Al contrario? Al contrario? Ah, questo? Uh, no, allora, 1. Che... Uh, no, quello proprio... Aspetta, se riesco a vedere le date, se ci si... Riuscissi... un attimo le, le immagini. <ride> Ah, ok. Eh, aspetta, facciamo così. Ok, okay. allora praticamente eh, non. Allora è eh, probabilmente verso estate 2021. Quello che dico. Ecco quello, lì, quello lì. Aprile, lì. Aprile. Esatto, sì, aprile. Proprio lì è partito un movimento molto direzionale, no? Eh, Quindi sì. potrebbe tranquillamente succedere una cosa del genere. E anche quel trend lì dove sei adesso anche lì è stato molto direzionale, quindi è possibile che effettivamente quel T3 se lo mangi. Eh, so, capito. e Siccome abbiamo una problema. bella price action sul... Aveva una bellissima price action sul weekly, cioè di base noi già di conferme ne avremmo avute, per quello sarà uno dei titoli che tengo caldo. Cioè abbiamo avuto questo bel doppio minimo higher che ingloba bene il tutto. Recupero del livello precedente, bel minimo con sfalsando bene, facendo finta di scendere di più recuperato nelle ultime una, due, tre settimane con ormai un daily che eh, sta ritornando e si nota no? eh, forte diciamo che adesso ci serve solamente un ulteriore là per andare no? magari per esempio penso, no, magari scende i primi giorni, fa un doppio minimo con falsa rottura cioè io su questo trade così sì, con un weekly sì. del genere ovviamente con uno stop di posizione sotto i minimi settimanali mi sembra sprecato mettere un target qui, seppur lì starò attento, staremo attenti, magari... Sì, in... sì, siamo sì, sì, attenti, nel senso se dovesse lì creare una dinamica di debolezza o magari arriva lì sì. in grande volatilità, insomma... Facesse... Esatto. Però altrimenti mm. potremmo anche pensare di una rottura dei massimi senza avere troppa aspettativa long e seguirla un po' tra un weekly e un daily, cercando di lavorare un po' dinamici su questo. Sì, e... questo, sì perché... Secondo me potrebbe in effetti divorarlo il T3 e andare direttamente al T5 e poi magari sul T5 darci delle, dei segni di debolezza, per esempio. Certo, certo. certo. Perché nel senso, sull'azionario può capitare tranquillamente. Eh, sì, Ci sta, sì, sì. Ah, ci sta assolutamente. Poi eh, stavo dando un occhio qui su Prismian. Uh, allora, sì eccolo qua eh, ho tirato fuori anche il buon trading view che ci dà tutta una sorta di eh, anche di date per esempio qua vedo che il eh, 9 di marzo eh, ci sarà il trimestrale no sì. quindi è lontana meglio perché Dai, noi no, abbiamo no, il tempo no. di fare il nostro trade senza avere dati che solitamente i dividends e gli earnings sono quelli un po più mh, al di là di, di operazioni straordinarie sono quelli un po' più così no? un po' fastidiosi eh, siamo liberi fino a 9 di marzo con un'operatività quindi siamo appena al 14 di gennaio metti che ne nasca un Trade il 18-19 di gennaio abbiamo sicuramente un buon mese intero per lavorare su un bel trend esatto, esatto. Sì, sì. e nel caso in cui ci capitassero delle occasioni diciamo, molto buone in prossimità di dividendi io direi che potremmo usare lo stop garantito. O anche, anche, anche così si incassano i dividendi, più magari poi esatto. si sta nel futuro. Sì, sì. Si può anche decidere di fare delle dinamiche di questo tipo. Sì, di Non so i dividendi, se cosa paga, Prismian, se ne vale la pena. Se... Prismian, eh, Piaud Trecio, 44,64%. Quindi dà più o meno la metà degli utili. Beh, non è male. Già ci succedesse su Fineco che non ha dato, non ha dato dividendi quest'anno, però c'è da dire che nel 2020 ehm, nel settore delle banche ci sono stati dei, dei limiti. Se, adesso non vorrei sbagliare, ma e, non potevano dare dividendi. Eh, eh, sì, sì, ma io ti dico anche una cosa: sai, Sasha, che quando abbiamo fatto un po' di stock picking questa settimana, io avevo trovato svariate banche interessanti. Eh? Ho preso sì. Fineco che non è una vera e propria banca. Sì, è una banca, però anche sì, è un è più una finanziaria diciamo. finanziaria, sì. no? trading. No? Sì. Tra l'altro eh, si conosco, sì, sì, conosco un consulente che, è, che lavora da Fineco. Eh, allora. sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Ce ne sono. No, eh, però c'erano svariate banche interessanti. Probabilmente magari settimana prossima vedremo un po' come si evolve. Magari può essere che ne prendiamo. Qualcuna in, in rotazione se darà qualche spunto interessante grafico, e poi al massimo andiamo a vederci appunto, magari i dati più macro eh, o comunque i dati di bilancio, e quindi, e quindi questo. Vabbè, oh, ascolta, io a direi che possiamo anche chiudere il video per tutti quelli che yeah, sì. spero che vi mm -hmm. sia piaciuto. Ripeto, sarà una cosa che faremo costantemente una volta a settimana, a fine settimana, proprio per eh, la chiusura della settimana dove andremo a prendere dei titoli. Eh, e probabilmente ci traderemo quindi l'appuntamento rimane a sabato prossimo noi eh, vi diciamo che durante la settimana io e Sasha ci sentiremo e se ci sarà l'opportunità, le conferme soprattutto su questi quattro ma non è detto che avvenga su qualcosa e ve lo spiegheremo nel caso in cui avviene ma soprattutto su questi quattro saremo molto attenti a identificare se ci saranno delle opportunità che faremo se ci saranno ve le faremo vedere e vi spiegheremo no, l'evolversi del trade assolutamente, <ride> grazie Ardu. Grazie a te, noi ci vediamo la... Beh, noi ci sentiamo noi ci, sentiamo settimana, è... ci vediamo settimana. Assolutamente, noi qui. ci vediamo con tutti. Ci vediamo sul canale con i vari video. Yes. Ciao ragazzi, <ride> e a presto. Ciao ragazzi.